Ah, nuovo evento. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dianetics E Marco 007 E siamo tornati su Super Smash Bros. Outback E finalmente, off camera, nel mio, nel mio file ho, ho, fin ho, finato, ho finito il mio file al 100% sì, sì, Quindi sì. siamo sicuri di trovare tutti gli spiriti e di farli Tu non ti ricordo dove sono gli spiriti, vero? Esatto <ride> <ride> Ma dobbiamo continuare da lì perché c'è un personaggio No! Oh, ok se il sì. Ah no, l'abbiamo preso nella scossa parte. No! E dai, veglia addosso alle nuvole così troviamo qualcosa. Ah, allora, io! Beh, Bowser e Line. Allora, andiamo mia... a Bowser Tu fai questo e io faccio quello dopo. Anzi. No, no, andiamo a Bowser Iniziamo a fare questo, allora. Una battaglia esclusio... senza esclusione di colpi. Ah, ok. Strumenti di calle. Allora, lui è difesa. Palusella pulini. Vabbè sembra il giusto. Allora eh sì, lei pensa... Lì.. non è che era tanto più. Eh va. Eh, uh, uh, si. Sì. Uh, come personaggio. Devi continuare nell'ordine, credo. Eh già, già. Quello dell'ordine era, era Olimar. No, l'avevo appena fatto Olimar. No, Olimar sì. l'hai fatto poi Man e, e Tender di Wii Fit che hai saltati. Hai saltato questi. Olimar l'avevo usato, mi ricordo. Allora Man il ricordo i punghiazzi giganti che okay, quindi so No, quello l'avevo fatto io No. Ok, uso mega Man mega mega mega mega mega mega mega mega Un attimo, questo è un mega di quella di Kirby's Adventure. È la musica mega Kirby's Adventure. Sì, ok. Eccolo. Comunque, Eccolo. mega mega mega da <fie> quindi spammerò questo e funziona mega perché quando corre faccio così ma è degli attacchi caricati perchè tu la mandi via addirittura è resistente o no? Un, un mini d'acciaio. Eh, uh, si sta allontanando. Ops, Avatar. Avatar, no. Avvatar, uh, uh, uh, come ti chiamavi? Ups, copyright. <ride> insomma vuoi morire? Muore. Qui io forte perché volo. Ok, uh, sì. Adesso c'è la sua battaglia. Direi sì, go. però continuiamo dalla mia via perché uh, scopriamo... Ma no, fai, fai quello che sta qua. Un attimo. Un attimo. No, no, no, no, no. no, voglio vedere... Un attimo, un attimo. Uh, Com'è che si fa la, la mappa intera? C'è scritto. Lì dobbiamo andare a, a uno dei, dei posti lì, dei dungeon. In, dopo. in questo giorno in questo giorno no gioco, no gioco in dark giorno facciamo alla fine ok sì. mettiamo i pugni. il mio amico è un super carazzo non ci piacciono da dove quindi allora prendiamo aspetta ah, se non sbaglio il qui c'è c'è la cascata che quindi c'è il torrente no non è questo questo è quello omega No, nome. non è la versione omega, è, è un altro livello. La versione omega. I. I. I. I. I. I. I. I. I. si si pronuncia I. I. so. Però io I. I. I. I. Ok, I. I. I. I. I. I. I. non è la versione. Nomica, oddio c'è cos'è I. I. I. è, è I. Chi è bello? È un Pokémon di settima generazione! Fosse un vedi! E... Oh. Vieni direttamente che... da <ride> Ok è morto, porto. però lui è molto grasso dentro, quindi non lo puoi not beccare, diciamo. Devi fare gli attacchi caricati. Ecco, vedi? Gli attacchi forti. Marco. Bravo, dai. Marco cattivo, fai gli attacchi forti. Caricati. Vai da parte caricati! Vabbè. Non mi vengono. Non mi vengono. Se non ti vengono, come fai a buttarlo fuori? È inutile se mi fai 3.000 colpi di quelli là, i pugnetti. Lo devi buttare fuori per ucciderlo. Oh, alleluia. No, non mi venivano, niente. Victoria! Ok. beware! I wear some, some maglia and some pants. And some shoes. And some cheeks What? Wait. Uh, Wait, what? Uh <ride> personaggio là in fondo misto Ma questa è tutta la mappa oppure cioè se io faccio così questa è tutta la, la mappa intera Diciamo di sì però Vabbè senza in, esclusi dungeon Ah ok ok ho capito cosa intendo Sì lo so ancora. capito Uh, tuffo uomo che lo ha creato. Ma dai, rimaniamo parte... in altra strada. O uccidere qualche altro, altro? Dai, rimaniamo in quella zona che poi non so come chiamare l'episodio. La... Lo chiamerai tuffo uomo l'episodio. <ride> no, sì. io di solito lo chiamo come il posto in cui stiamo. Tipo lì, io, lo io lo chiamerei questo. L'ollipop land. Perché? E, e tutto dolcetti rosa. Questi non mi sembrano dolci. Lo so. Okay. E comunque qua siamo uscite a Londra. No. Aspetta, incontra no. energia, io sono bravo. Allora. Uh, Steel diver, ok. Uh, che cos'è? Steel diver. No. Guarda... No, no, no, no. Che to... cacchio stai facendo? Volevo vedere questo, la condizione. Ok, lui è... Quindi... Non si è neanche no. caricata la palla. Lui, quindi... lui è in difesa, quindi io sono attacco. Etterite. Ok. Lo potevi vedere pure lì all'angolo. Ok, allora. Qui non che c'è Wifi. Ora, allora, tanto sì. questo è scarso, dillo loro, quindi... Sì. Se... Maschio o femmina? Wow, che okay. Sono solo maschi e femmine, non ci emozio... sono altre serie. Il Toro, che skill emozionanti che hanno. La maglietta che ha perso la maglietta <ride> da, da rosso nero a giallo nero, a, a verde nero, a blu nero. Wow! Il nero è sempre è sempre nei nostri cuori. Sì. Better right. uh. Pure Oh! Prima si è fatto la il partito la facciale Aspetta ma ci sono due Mega ma e sono pure grossi eh Due Mega Mega Man <ride> Due Mega Mega Man Due Mega Due Mega Mega Man Whee. Get Shot Trovare il tuo Ben C. C'è il per aumentarti il video. Trovare il tuo benchetto, eh? No. Sbagliato. Perché? Mi sono dimenticato, ok? Un episodio l'ho chiamato Trova il tuo baricentro Oh yeah Ah non lo puoi usare in continuazione No sbaglio fa usarlo Vedi diventa sempre più lungo poi Ora lo puoi usare uh. Il, il bello è che non, non li ho ridotti più via zero L'ho fuori Anzi no mi sa che ho fatto entrambi No Sì comunque Trovare il tuo al centro Yes No, I will find him all over the world. Comunque um, il baricentro delle persone dovrebbe essere cioè wow, però i fianchi. Io sono io mi capito i Io ce l'ho per Non, non vi so so che ho che di giocare a fit per sapere dove è il baricentro delle persone. <ride> io non lo so. Per esempio il baricentro di un ciccione potrebbe essere la panza <ride> Il baricentro mio invece è eh. il cervello. No, no. vado no. a Bari eh. e, eh. e vado eh. al centro baricentro, lo sai che mi sa che baricentro è anche una cosa della geometria, dei cerchi? no No no baricentro? Dei, dei... shut up! no you no, are no wrong. è vero, è vero wrong, sì. fit wrong e mi thing. sa che è anche un, un edificio che sta a Bari no, you're wrong you're freaking wrong wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. non è vero, sai. ora metto la definizione di baricentro qui quattro pit! smetti di usare il baricentro Devi attaccare no. Ma è messo casuale, vero? Ah, Oppure ho messo solo. È messo casuale. Nazipus! Eh. Cosa? Nazipos. Cos'è che le monetizzano per quella non parola? intanto è... non, non monetizziamo i video. Non fa niente, come lo diciamo le parolacce, non deve avere quella Quindi non c'è nessuno. Ah <susurra> stupido pit, pit. e ora puoi anche morire in pace <susurra> <Sost>. <susurra> allora il tesoro l'hai aperto da questo lato si va troppo di là Vai così uh. chiamo l'episodio ponte Persorare No non andartene Ci vai tu adesso Bene, andiamo <susurra> Red Bull Bill e Lord <ride> Bulbo. Uh. Red Bull e Lord Bull. Mario. <ride> Scommettiamo che ho un sacco la moto. Differenza, Dif adesso attacchi in corsa. Sì, non penso che la no. moto. No, attacchi in corsa sarebbe il 2 Dash. Ah. Cioè attacchi le... gli attacchi in smash in corsa, semplicemente. Pac-Man. Okay, pac o... Veramente l'hai già usato, pac -Man? Saltando i, i tre. E allora? L'ordine si fa? Non importa... Sì, non l'hai fatto l'ordine saltando i tre. L'ho <ride> fatto perché erano più difficili quelli spiriti. Oppure perché c'era un personaggio? C'era no... un asso. Eh appunto, allora non, non bisogna mai. Ma quell'asso era difficile da sconfiggere. No, la, gli assi sono sempre difficili da sconfiggere. Che, che cos'era quella mossa? Taunt? Um, mi tolte. Perché hai usato un taunt? Quello non è un taunt. Tu hai detto ehm um, taunt! Prima l'ho usato! Eh, perché hai usato un taunt? Perché sì. Okay. Che voglio prenderlo in giro. Carkies! Beh! Shut up! cosa Boom! Cosa? l'ha schivato perché è forte e tu invece! Benissimo! Mai. Usa la chiave! Magic key. Ecco qua. Che bello quando distruggi lo scudo, c'è cioè tutto il tempo per spostarlo più vicino al bordo e poi... E appena si riprende... Uccidere. Ok. Ora, ora che hai ucciso... Scusate, più. scusate utenti con le cuffie. Ok, scusate ora... Non cambia le cuffie con gli utenti. No. Ora vai qui. Her Merrick. Ah, tu vuoi fare il personaggio? Oyey! Oh, yeah, yeah. oh, yeah, yeah. <ride> <ride> Ma perché le leggi non mai così consigliati? Perché non ci sono condizioni particolari? Mm. Vai. Just do it. Make your dreams come true. I have no dreams. Oh, ok, fine. When I sleep at night it's a little bit more. Have important. it how it works. Okay? It's only dark. Okay. It you no, I'll never sit down. Eh. <coughs> L'hai appena fatto. Oh no. That's a bad thing, I suppose. Cioè <coughs> oh, oh, allora? oh, ah, ho preso Marte. Allora? Ah, tu sei prefere. Uu. Dolore, di danni, cosa? Forse fa schifo. In effetti fa schifo. No. E poi noi abbiamo l'attacco potenziato. Ah giusto. Con le abilità. No, no, no, con i pugni. No, nel senso con le abilità abbiamo l'attacco potenziato. Ah, Nel senso facendo le abilità Guarda. però di sicuro avuto un wow. con, con due attacchi caricati. Wow. Con due attacchi caricati e uno normale. Oh, L'ho colpito con la spada una volta. I god. My god! Ok, let's do this, Lucario. Lui attacco, io allora sarò attacco. Per essere compatibilici. Ok, questi vanno bene. Che c'è dopo coso di Michel buono? Altrimenti dovrò swicciare quando il non posso. un duck count. Due duacco. Non sono duodacount. sicuro, userò userò il grande Mario. Mario! Il grande il grande stregone Mario. Let's do do this. Let's do this. Here we go! Here we go! go. It's me! No. <laughs> Mafio! Mafio, il mafioso! Mafio! Perché non riesco a prendere? Ero vicino a lui! Dai, caro. No! nooo Chi ha capito il riferimento lo scriva nei commenti e metteremo un Sfetti like la... un il cuoricino. Di, di, di convincere le persone. Perché non funziona. Ah. Eh, Tanto perché... questo è difficile. Wow, ve lo tirato fa E sicuro. poi così così mettiamo, mettiamo incoraggiamo la gente a mettere il uh. e mettere uh. un like. Sì, certo, lo faranno su. Però prima assicuratevi di farvi piacere il video, se non, non, se non vi piace... Aspetta, vi Cos'è sta roba? È Iscrivetevi! Brutto. Oh! E descrivetevi Basta. nei commenti. <ride> no, non descrivetevi nei commenti, non ci interessa. Abbiamo ammazzato Venusaur, festa grande! Shhh shhh shhh. Ok, quanto stiamo? 15. Girolio di... di Kirby. Questo. che cacchio come che cacchio? che cacchio chi... stai a dire? Non è lei... di Animal Crossing ma, ma io Ma io l'avevo già vista quella faccia tipo su Cappy. oppure cactus di Mario Sports Mix che è... serie Animal Crossing ma... aspetta ah, ma quella posale di braccia è la stessa di cactus lo so sentito e cactus ha anche la sua stessa faccia sì ma non è verde ma cactus di che... di che gioco è? Uh, Final Fantasy Giusto. In quella Mario Sports Mario è un crossover assurdo. Wow. Mm, veramente c'è solo. No, no sì. Mario. Si. Sì. Sì, vabbè, tre giochi. Questo è un crossover assurdo. Tipo 30 giochi tutti insieme. No. No. Smash Bros. è brutto. perché c'è soltanto la bambina. Allora non farci un let's play. Non ti piace. Eh, ma ci sei tu che, che sei brutto. Vuoi tu qui c'è un let's play? Okay. Okay. Anche se tu mi hai fatto conoscere Smash. Oh you say so? Beh in realtà è Brawl Brawler Veramente io lo conoscevo però poi poi tu mi hai detto Ehi puoi giocarci che io ce l'ho io non, non ho mai avuto puoi un gioco Giocare idea. che io ho Smash Bros Questo è, è il mio primo Brawler. gioco di Smash che è mio Ci tirate li ho provati dai miei amici Continua a fare quella cosa lì di saltare i tubi così con la vostra lapp intanto tanto morirà da solo il gruppo <ride> Vai, spamali due No, Ma non so. mi piace C'è cioè, il fiore, li puoi fare tanti no Non lo no, voglio il, il fiore. fiore Puoi anche controattaccare Caso se mai più morto più. <ride> Che cosa <ride> no che no non non è morto È ancora vivo Che cosa è successo? Si è bloccato nel tubo Hai visto la, la, che cosa stava facendo? Ho cioè, sì. <ride> Così sarà glitchato. Oh giro le velocità meno Ma perché dovrei usare una cosa del genere? Perché hai visto quanto è buono Mille Wow Wow, mille! Wow. Gli ultimi, ultimi cosi saranno tipo 5000! We're going. Going. going! Tu stai andando, mica io! Mi andiamo! No, ma no, io... io. Where, what are you doing? Questo è la, il mio turno, decido io dove andare! No! Sì! Pure. Chiara, no, su che andiamo! Fermo, fermo! Marco. Andiamo qui! No, non lo voglio fare scappia abbiamo una pita <ride> te lo tolgo abbiamo una da me slor slorlax allora abbiamo Sass. 34 che ci facciamo contro l'acqua io voglio prendere questo quindi aspettiamo ok ah, slorlax oppure remo no, no. grazie oh uh. cazzin Uh, uh, uh. What the heck? Oh no, il ponte. Ah, no, <ride> ho spoilerato di nuovo. Non è spoilerato niente, il ponte non si è rotto. <ride> que questo è quello che ho fatto intuire. That's what she says. Questo vuol dire che si distruggerà tra poco? No. Cazzi, mm. sempre lì. Ah, Adesso ne abbiamo aperti due. Questo è un altro lancio, lo scommetto. Sì, si, sì. si, sì. si, sì. si, sì. sì. sì. yeeeh, un passaggio segreto, ecco perché lo uso fare. Un formaggio segreto. Quindi andiamo qua: Remo, la barca, anche uh, perché è scorta. pezzi di Pericolo, venti impetuosi, oh no, galleggiamento meno pure, wow. Uh, ok allora lui è presa Allora io attacco tanto Poi devo prendere questi qua non consigliati Ecco allora Usa quello che La teselata Perché? perché ha la, la spunta? La spunta per, per, Perché è utile Ok no. quelli, quelli utili con io Effetto dei venti eventi petuosi è ridotto L'effetto dei venti petuosi è ridotto immunità proprio questo e eh, direi che non è è che ci immunità l'immunità è molto bello almeno non, non mi devo proprio preoccupare quindi ora personaggio direi che duo account stavolta lo posso usare anche a meno che nale, non c'è Lucario prima sto che sto facendo con precauzione uso Kirby non fai l'ordine fai quello che vuoi senti io uso i personaggi che voglio che okay? tu non andava più in forza. Sei tu lento Luo, o, o, o, o. Come sei lento tu Tu lento tu Oh non va oh Marco Marco Vado io Tieni yeah. Per quale motivo Luca Ma no. perché hai messo home Perché? togli Home Perché non potevo mettere in pausa Riprendi Riprendi tu e tu che comando... Ah, no, come scomodo sto Joy-Pull però, eh. Soprattutto con i laccetti Beh dai, ichi. Perché, vedi, faccio pure le catture a caso adesso. Vedi? Sì, scusa, se, se così fai le catture a caso, quindi prima mettevi pausa a caso, non credo. No. Perché forse non è, non è lo stesso pulsante lì, è più comodo quello. Sì, è vero. comunque ragazzi oh, la la prossima, il prossimo episodio sarà comunque di Kirby quindi, sì, quindi eh, ci dispiace a chi piace eh, ci dispiace cioè, a chi piace a chi piace Galaxy e eh, eh, siamo felici per chi, eh, per chi piace Kirby visto che vi sta piacendo molto questa una... eh beh, allora adesso qualcuno mi piace non lo so però eh, eh un eh. po' di visualizzazione non significa che se uno guarda non è che mi piace hai visto quanti, quanti video clickbait ci sono su YouTube? Ci sono milioni di visualizzazioni e poi ci sono tipo 300.000 dislike e le, e le cose nessun like. Come i video di Justin Bieber, che non sono clickbait, click, clickbait per il video. Non è vero. Sì, è vero. Io Se direi il numero di, di dislike è maggiore di quello di like Ok, però lo significa che lo diamo su. Cioè, ci sono le fan a sono tipo 300 su, su 1450 ce cioè, faccio ucciderlo questo qua usa un martellone giusto esiste il martello non è il martello ma ne son il corpo di vincito cambia la formazione userò comunque spero perché lui mi ha fatto però? Da userò un comunque... gioco. oh, basta. Comunque, <ride> mi sono trovato il bar con quel gioco. E c'era pure l'accento l'accento Tu scomodo. sei un gioco. L'accetto è scomodo. Tu sei scomodo. Smettila ecco. Tu la smetti. Là. Yes! Gimmi. No, e dai. Oh, e dai. Cosa? Ma perché? bene. Oh, Ora oh, gioco io. Qual è il motivo? Ti sei suicidato, ecco quello! Ma non mi sono suicidato. Sono stati là qua mezzo secondo, sta uscendo pure! E c'è una liga, meno! Ho capito, ma hai visto le altre volte sono rimasto più tempo! E eh dai, dammi! Dammi il joycon con Ma oh, non vale! Ki! <ride> per me è scomodo questo! Colpa tua! Nessuno sta comodo con gli laccetti. Servono solo a non far scivolare il gioco la pila alle mani di burro e chi lo potrebbe lanciare nel televisore. <ride> <ride> <ride> Dai, insomma, fai qualcosa di utile. Smetti la respirare, non funziona. <ride> no, quindi non devo respirare. Di aspirare. No, no, perché io non ci credo. Avevo l'occasione l'hai pure sprecata. Devi saltare pure col battello. di colpo di colpo di colpo io. colpo di colpo di colpo ora colpo di colpo di colpo di colpo No. colpo di colpo di colpo di colpo di colpo Non ancora, almeno. Ok, ho oh, uno spirito maestro. Urania. tizio di coso, la zelda. C'erano persone che. Lo Io lo conosco perché sì. Perché sei un vecchio amico di Panza. I'm gonna kill you. Ok, sconfiggi sì. il personaggio principale per il Terreno in fiamme. Sì, siete uguali. Il nemico inizierà l'incontro col martello. So che le braccia sono meno. Lui meno è neutro, io tengo attacco. Per noi incendiario no problemi. Jetpack? Lui. Sì, così te ne vai dal coso incendiario. O Samus tutta gravità. Oppure. oppure che poi mm. non ha senso, gravità incendiaria. Gli altri sono tutti salto più o jetpack, quindi no. Ma scusa, il Pikmin. No, intendo gli altri non questi due gli altri eh si sì, lo so ma oh, non, non capisco tra questi due ok uso Sabus e poi uh, no se ne <ride> metto due non lo so che succede vabbè, forse due. si riduce il doppio fino ad azzerarsi si sì, come era? non penso che di diventare Comunque uno spirito maestro io uso ora abbiamo pure lucale Voglio usare pianta piraglia pianta piragna. Gli spiriti maestri non vuol dire che sono più forti Lo so però voglio uh, usare Ho, ho scoperto pianta. che tutti gli spiriti maestri sono, sono più scassi. una stella Lo so però voglio usare pianta piraglia Perché mi piange ti piange o ti piace? Mi piace Ti piace Darug! Don't check on Garanciano! Oh no, 5G Grebuffs! Ah. Come? È? Perché il martello? Non me l'aveva La ah, detto letto? So L'ha detto solo che non l'hai letto. Ok, io continuo a spambarla allora. Ciao ciao! O oh, che mi alza! Io continuo a spammarmi questa. Tanto non mi può fare niente. boom sì. <ride> um. mm. è troppo facile ma così mica rimani fuori ogni volta devi fare gli attacchi a te comunque rispalmano wow i gigli puff credo proprio sì, si lo so devi uccidere don kong ah Mi no ti mancano se i gigli puff no vabbè don kong è il personaggio principale bisogna uccidere i gigli puff eh, che... sono opzionali Ok? E che ne sai tu? Me l'ha detto! Sei sicuro? Siii! Scusa, non ti ha detto Non hai detto che c'è il martello, ma hai detto che, che il Vedi! Lo de sì, detto, sì, l'ha detto. L'ha detto. E lo sono ricordato dopo okay. cavale il martello, ok, basta. Io. Sì, ok, va bene. Comunque siamo a 30 minuti quasi. Vai, faccio un'altra e poi basta. Do, Dojo, un altro dojo, dojo, dojo, non c'è. Adò io muovo mi muovo io, mi muovo io. Snoo. Uh, giustamente King Kerrul Nero, Baxi. Con la skin vera. Uh, se magari leggi le codizioni prima non devi andare a cercare Pixelbot. Uh, pixel. Allora, L'energia vinci contro il conto del tempo limite. Il nemico tenderà a non muoversi, è giusto. <ride> Allora, questa la conosco, questa battaglia è difficile. No, non è vero. Sì, è difficile, perché hai pochissimo tempo e devi ucciderlo veloce. Quindi io prendo Kirby e tutti zitti. Pure tu. tu Incluso. Shhh! All inclusive! Non sai la canzone! Comunque resterà sempre fermo. Usa il martello, se fai gli attacchi caricati semplici non fa niente. Martello. Vedi? Vedi? Ecco non più. Caricala al massimo. Vedi che recupera la Ma perdo vita. tempo! Ora. Non è caricato al massimo. Ah sì, ora. Ah. E comunque non perdi tempo. puoi pure buttare fuori. tanto dici che non si muove. Tu continua a spammare gli sti attacchi forti. Che fai? Usa il martello secondo. Secondo me perdo. No, se continui a usare il martello così non perdi. Invece pure orca assassino. Ok. Oh. Mi ha cavolo. Che poi, poi, poi aspetta. Adesso il nemico tenderà a non muoversi. Nemico non si muoverà. Tenderà No, tenderà. ma prima tenderà. si è mosso, prima si è rivolto verso di me. A un certo punto. Sì, vabbè, capiranno. Eh, il nemico non si muoverà, potevano dettere. Okay, Silver! So Lotevano dettere! Ok, facciamo l'ultima! No, no, dobbiamo manca. Devo già 30 per 20. Silver. Allora, il inizierà con un buco le. L'unico verrà facilmente distratto le sue. suoi. le attacco, io allora sarò difesa. Energia più non serve a niente. Invetiamo lui. Uh, bella sta canzone. Bella ricordo. Comunque... io non ho mai giocato a un gioco di Sonic quindi non me la ricordo io me la ricordo grazie Però a Mario Sonic eh, mi sono familiare ah, Non sarei Mario Costruttore perché sì. Okay. perché è un bravo okay. costruttore Mario Maker Super Mario Maker quelli sono i villager che applaudono. <ride> Super Mario Maker Oh no, run away Sonic! It's a black hole! Oh well. Time to go! Yeah. Cos'è? Uh, il bumper! Bumper! No, l'ho missato! Dai, Dai, Sonic! Bella lì! Hai visto che combo che l'ho fatto! Prima l'ho fatto l'app caricato, poi sto salendo e ho fatto un altro app. E dopo di che... Ok, chi occhi d'occhi Ok, vi okay, vado qua sta la copertura. Quindi la prossima parte di... Oh, ho detto stop. Mario Kart sarà un Goomba. Nella prossima parte di Super Smash Bros... Beh, non ultimate non che vuoi. So. Continueremo e faremo altra roba. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.